Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 Siamo tornati su uh, New Super Mario Bros U Deluxe Quindi nella scorsa Grazie, parte abbiamo finito il mondo 6, 6. Miniere di caramella E in questa ecco. parte inizieremo la prima metà del... Uh, non, non spostare quello che c'è nel microfono Ok In questa parte faremo la prima metà dei nuvole di Meringa Qui come vedete abbiamo Kamek come boss Invece è al solito boom boom boom boom boom boom boom boom, boom. E poi il resto non ci importa per sta parte mm, Siamo abbastanza vicini a quella nuvola di gas tossici Quindi, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale Se non siete ancora iscritti Quindi iniziamo Funzione In dei blocchi sospesi, cosa? Yes, yes, yes Non me lo yes. ricordo proprio Io me lo ricordo Ok, bonk Rush, mi raccomando, non perdere tempo Oh, okay. oh oh, sì, però dobbiamo, Oh Dobbiamo querida. stare entrambi sul coso Lo so. Io intanto mi prendo questa Con la ghianda è molto più facile. Ci sono alcune parti che. Oddio, qui che si formano le C. È orribile. Non è quello il punto. Il punto è che io adesso devo andare avanti. Perché tra un po' c'è una moneta stella. Yeah. Quindi la devo prendere Più avanti state, meglio è. Uh, trampo inel. Che non ci cioè, serve. No, lo tengo io. Prendilo tu. A me non serve. No! Beh dai almeno! Solo che io ho il trampolino. Non Ghibito. so se spawno con il trampolino. Well, I really don't think so. Yeah. Okay, corri, corri, corri, corri, Io. perfetto. Ma lì c'è pure un'altra. Come la aggiungiamo senza il trampolino? Um, boost. <laughs> yes. Ah, vedi, ci sono anche i blocchi. Presto! Marco! Presto! Ok, abbiamo preso pure i blocchi, c'erano cioè le ghiande dentro Vabbè Vabbè e noi abbiamo preso la moneta stella Oh come on Un attimo No Ah ok, non è finito il livello <ride> Un attimo <ride> No Quello allora, prenderà me Ok, vai Dove vai? Ah già che non parte <ride> Ok, attenzione, dovevi aspettare è Troppo tardi <ride> Ma perché se n'è già andata? Mannaggia, te la tengo fino a quando non arrivi. Eh, come fai a tenermela? Nel senso che non la prendo io senza motivo, non oh, oh, oh. ci mancherebbe. So, dove oh, oh, oh. lo prendere, so. fai. No, perché? Da e dai, mo' spawna soltanto a te. Stai pure, stai pure per morire. Aspetta. C'è sicuramente roba, infatti Roba che voglio, tra l'altro Quindi che andiamo. schiacciato schiacciate, tu hai schiacciato il bumba oh, Si, sì, no. stavo per perdere la vita Ok Bravo, molto easy perché Ah wow, è facile, pensavo dovessimo usare un... Da dove è comparso quell'altro scogliato? No, dobbiamo speedrunnare Almeno possiamo speedrunnare Tanto non sta qui la, la cosa L'uscita la, segreta Perché mi continua a spingere? Non lo so L'uscita segreta ovviamente non sta qui perché sta nel livello della casa V Questa è una nuova vita Nice <ride> Non posso dire nice O più che c'è 69 vite È la regola Marco La regola di internet Aspetta uh, Parte 14, 15 E ora stiamo facendo la parte 6, 13 Ok <ride> si sì, però di un altro gioco intendo mm, 14, 15 e poi stiamo facendo la parte 13 Ok andiamo avanti che non ci serve nulla Dalla casa Todd. Quindi possiamo anche skipparla però potevamo prendere dei funghi. No. Nah. Abbiamo già pieno tutto. No, nel senso potevamo usare dei funghi ora. No. Nah. Ma se serviva solo a me. Eh E allora? Ah, perché dobbiamo sprecarlo sopra? Vabbè, ma... eh, prendi le tue Cosimo Vai. Perché ti sei preso il mio fiore? Che fiore? mio fiore che è... Ne hai spamato solo uno Eh, il Perché? fiore è mio però no! E tu ce l'avevi già Ma che stai parlando? Tu ce l'avevi già un fiore e te lo sei preso tu Ma che cosa dici? Oh, sì Ma che fiore parli? All'inizio del livello Non no, all'inizio del livello Prima che hai preso un blocco no, no, Non ho visto nessun fiore okay. Vai, quello è mio Ci mancherà Oh no, è la tu Aspetta, vieni qua, fammi da boost. Lo no, oh, dovrei io. prendere direttamente io invece che tu. No, perché così io posso volare e tu stai sotto. Se magari serve lo Yoshi. Mm -hmm. Pare che serva lo Yoshi. No! Anche perché l'aveva appena perso, quindi LOL. Oh no! Vedi? Ah, ok allora li prendi tutti i tui... costi? ok no li prendi automaticamente ok pare che è morto. li ha sempre presi automaticamente anche in Mario U, della... c'è cioè anche in Mario Wii <ride> che Pensiere. morte orribile ma come? <ride> tu mi smutato e siamo tornati Ok, siamo tornati, gna Sei un boomer proprio, Martoso No Non sono un boomer sono Sei un, un boomerang cioè, Nervo Cioè sono okay. della generazione Z Perché l'hai fatto? Perché l'hai fatto? Perché volevo liberarmi Non ti puoi ecco. liberare Tu sei il mio primo Comunque devi devi non, Perché non fai niente con gli Oshir? Perché li voglio mangiare ma si allontanano Vedi, aspettano non <ride> Se non mi davi quel boost Se, se, mi non, mi se non mi avessi dato, dato. e comunque Se non mi avessi dato quel boost Comunque cercavo di aiutarti Comunque puoi, puoi usare la lingua Sei in alto comunque No Non puoi. Comunque. Mio dio Senti fammi andare vai Oh E eh, che cavolo Sono state due ore eh, a fermi in sto punto <ride> Per cosa? Per nulla Ok Uh, dicevo, sti così sono enormi, invece no, siamo noi enormi. No, yes. Non capisco allora, nemmeno perché, in perché in sia così domato, forse perché è tutto piccolissimo, questa stanza. Ok. Messaggino. Zitto, sei un messaggino dimenticato. <ride> Mi hai rubato lo Yoshi, dammi. Aspetta, aspetta, non andare, non andare, aspetta. Chi lo Yoshi. <ride> Ma perché sei così? <ride> Guarda, c'è Yoshi con il, con il mio cappello, comunque, sì. Cioè, che ti costava aspettare? Tanto 2 euro Zitto E eh, muta sta parte perchè sarà nel sottofondo Vabbè, no No, devi mutare Dica si sente Si sente E, comu e comunque uh, Guarda la zitto, Tod zitto la Non mi interessa, guarda, la casa Todd, prendila Non ci serve Si, sì, abbiamo appena usato un uh, coso E quindi la prendiamo dopo, non sì. ci serve ora colline avanti e indietro eh? Sì sì vedi me mi ricordo mezzo E si si la prendi tu <ride> Ok Vieni imbollati intanto non c'è niente lì oh, oh, oh. No Wow grazie è useful oh. Fammi un boost Dove pensi di andare? Oddio allora Ah scusa spostati che vado io Va bene, ti avevo detto di rimanere tanti Non sei pieno di me perché ci siamo riusciti No, devi stare zitto perché sei morto <ride> Ok, allora, va velocissimo però Salta, salta, salta più che poi Dove vai? Lì sopra, c'è una scheda No, è questo bel funghetto Tanto mori, da me E se io facessi tipo... Ecco l'ho fatto io, bubba. Oh, alleluia. Salta più su, sempre più in albero. come che era? Su, su, sempre più in albero. In alberto. <ride> ok, bye bye. l'ho <ride> <Ti ride> ho fatto quasi ci eh, ho aspettato. Così. Ti avevo ah, fatto insomma. quasi tutti No. Perché continui a saltare tu sei? sei perché grassi. ti volevo fare un boost Ok Dove vai? Era proprio necessario No Esatto Ok questo ci serve Comunque stiamo continuando Ah allontanati perché Qua una volta Cioè se, se perdo sto, sto blocco È qui power, è qui Lo so Vai Devo proprio? Sì parte da lì sopra ecco E noi la dobbiamo raggiungere veloce Devi darmi il boost Aiuto Salti. Sali No ah. Le mie skill di parkour non sono abbastanza Ok ce l'ho <ride> Ah, Come on You sure? Per la <ride> No! Dovevo arrivare solo io! Questo infame continua a rubarmi la scena Ai Prendendo io, la vita. La cioè, faccio, faccio tutto io e poi si prende la vita la vita <ride> Vabbè ora è l'ultimo livello e mi prenderò la vita comunque no. Per qualche motivo anche Devi se non ce l'ha la, la bandiera Devi andare Comunque andiamo alla casa delle vite dopo Anche se non anche No se perché non, non salva Non salva tanto Quindi. io voglio Ci andiamo una prossima volta che cambia Comunque è durata pochissimo sta parte E, e nonostante abbiamo pure tagliato un sacco Ma, ma questa volta è durata poco, poco. Yes eh, sono... Aspetta non voglio uccidere Questione di principio Nessuno ammazza il mio Todd, Perfetto. solo io posso No, solo io posso uccidere Todd Eh appunto, che ho detto che io Che sta qua? niente, era solo per dare fastidio, benissimo Andiamo avanti Allunghiamo un po' il video per avere la monetizzazione Anche se non l'abbiamo, quindi Sos Io mi appendo un pochino qui <ride> Proprio dritto sulla palla di fuoco No Uccidilo quello Madonna mia Marco la lentezza lol eh, Grazie D'ucciro boh. okay. Stiamo ancora. mancando tipo tutto Security help me Non lo preme Vai, corre Come ho fatto a salire io? Non lo so, però tu imbollati che io sto spingando No, ghianda Sì, perfetto Imbollati Ok, stop, adesso uh, Comunque torniamo indietro che mi sa che abbiamo perso qualcosa Che okay, qua sicuramente c'è qualcosa Perfetto, sono da che anche volete. no Sicuro? Va bene Andrà più indietro, lì non possiamo andare quindi Però qui c'è qualcosa. Vita. Perché non c'è mai una moneta stella? Perché non voglio darti le monete stelle? Ecco perché. Mm. Io ho il feeling che qui da qualche parte ci sia qualcosa. I got a feeling. È tu nice <ride> Ok, basta. Lol. Non lol se ci pensi. No, lol. Oh, perché? Attenzione, attenzione a non essere schiacciato Aiuto No ma come? Certo che <ride> C'è proprio una mira Marco C'è una mira assurda per ucciderti Taglio Ok Piano Ok qui è la moneta stella Vieni Aspetta aspetta Tipo per forza Perché, perché non, non No è perché Uff Non okay. ce n'è una Un casino di tempo Vengo lì. là perché Perché non c'è niente perché no Guarda molto ci vedere un posto segreto dove nascondere le monete stelle Lì non può esserci cioè una moneta stella, è impossibile, è fuori dai limiti della mappa del Oh The oh, oh. Lightful Sì S S S S S S Prendi sì. quello e andiamo dai Ok, andiamo Ok, wait for me Perfetto Wait for me No dice. Perché ha appena finita l'invincibilità? Beh, quella è la prima. Ok, andiamo. <ride> ok. Perché non posso? Eh? eh? Non posso? Non puoi, eh, non puoi. Grazie mille il gioco. Provo ora che mi serviva. Ok lì ho un feeling che c'è qualcosa E basta la smetto di dire così Mi viene da dirlo Dove vai? Non andare su Non c'è niente Bravo mi hai fatto uccidere per niente Perché cosa ho fatto? Mi, mica Si è andato io? in avanti Si è andato avanti Sì mica ci ho ucciso io Mi hai ucciso tu ho so sentito per, per caso? Ok, tizio, ho ucciso. Perfetto, andiamo avanti. Uh, lì c'è qualcosa per forza. Lì stava il power up tuo. Uh -huh. Hai detto qualcosa? Lì <ride> sta il tuo power up. Ok, uh, là c'è qualcosa. Ops. Speriamo. Che qui questo, questo livello è un casino di cose che sembrano degli uscire. Aspetta, ho visto una cosa. Yeah. C'è una cosa sotto C'è una cosa lì sotto ho visto Sì lì, va lì. bene magari il tubo è la moneta è la moneta stella è la moneta stella prossima è l'uscita segreta Sì che non c'è in questo livello uh -huh. uh -huh. Questo è impossibile cosa te lo fa pensare andare. No veramente è possibile Io l'ho già fatto di però Ok uccidiamo Marco Non posso? Non Peccato Volevo uccidere Marco per farlo andare fuori dai limiti Vuoi farmi andare fuori dai limiti così? Eh. Aspetta andiamo qua and sotto come fa ad essere più sotto la terza metà stella? E come fa ad essere così vicini dalla seconda e la terza? Ho oh, visto, ho visto. Ma no, ti spavento. Prendi quello tutto tu. Te non serve. Prendi quello tutto tu. È tutto per te. Vedi, sopra c'è niente. Lì. Lì lì. Guarda tu. Un attimo. C'è un altro blocco. Ok, c'è un tubo. Sono entrato. Questa è l'uscita segreta. Te lo dico io. C'è l'uscita segreta <ride> Ma questo che cos'è allora? Vuoi farmi credere È che... È un non... obbrobrio <ride> Un obbrobrio Ma ti sei visto? <ride> un proprio di puzzle Ok no Non so dove mi devo attaccare Ok probabilmente non mi devo attaccare da nessuna parte Devo soltanto sal salire Sto più avanti io Aspettami okay. Che se non voglio Wait for me Luigi Wait for me Corri Luigi I need some help Oh no. no No! No no Oh mio dio Ho perso la ghianda No Che okay. probabilmente lì ce ne sono altre tre Esatto Altre 3 non penso però Sì, altre sognare è sempre bello Lasciamo Prendi te la tu tanto a me non me ne niente Prendo il fiore di fuoco per uccidere il boss Yes Tanto nemmeno lo uccidiamo col fiore di fuoco il boss <ride> però... Perfetto andiamo Non c'è nemmeno il fiore di fuoco in questo sure. Pro ad andare all'altro lato ma non ci sarà nulla Exactly as I fought Fought No Fought Come ho combattuto No <tossi> eh, Non ho neanche la bacchetta in mano Adesso Ho fatto con il pugno Ma tipo maledetti eh. Maledetti Ok Ah è già iniziata bene wow, sì. Ah wow è identica la battaglia di New Super Mario Bros No <tossi> Pensavo che Mi ero no, scordato che attaccava Ma che tirivi Infamone famone di un wow, Magic Koopa? Sì. Guarda Marco, ah, sto facendo cadere tutto Comunque neanche questo boss si può no. spillare Mi sembra giusto Solo quelli della specie no. più Vedi che, che si teletrasporta Magic Koopa è un, è un Koopa infatti. Ah già è vero <ride> Secondo me perché si chiama Magic Koopa Veramente del... si chiama Kamek Glicker quindi sono morti 4. Perché uno l'ho ucciso io. No, ce ne quattro e sono so, rimasti solo due. Perché e... uno è e due sono morti nell'impatto. Mario number one, perché ho fatto tutto io. Mario, Mario. Ma l'ho colpito una volta. Io anche perché Todd non sa parlare a quanto pare. Sa solo direct! Oppure Bubbles Bubbles! Bene, ah, quindi nella pure prossima parte? No. Dai è l'ultimo ruboniglio del gioco, ci danno una stella se, se prendiamo pure questo. Ma non possiamo prenderlo. Perché non salva, dovremmo sospendere. Vogliamo sospendere? Vabbè. Prendiamo il ruboniglio, poi salva. Poi ci vediamo allora. Quindi equipaggiamo l'equipaggiamento stellato. <ride> che è la penultima che abbiamo, ma poi alla casa Todd sicuramente ce ne sarà un altro. Ma tanto chi se ne frega, questo è l'ultimo ruboniglio. Rii ok siete pronti 3 2 1 let's go miam miam miau questo deve essere mio si sì. cosa sta facendo mario bene in totale io ne ho presi 5 e tu 2 ma che ne sai lo so perché me lo ricordo no, silenzio <ride> silenzio Yay. Yay. Hai ]ci fatto il rubomiglio in tutti, tutti i mondi, mondi. Complimenti yay. Perfetto Perché il mondo 8 non conta A quanto pare. Perché oh, vabbè non c'hai il rubomiglio Perfetto Quindi adesso tutto. Ci vediamo veramente nella prossima parte In cui inizieremo Cioè finiremo il mondo 7 Quindi ci vediamo alla prossima Ciao